Oh, eccoci qua, eccoci qua, benvenuti a tutti a tutte, tutti quelli che stanno partecipando a questa talk Quest'oggi, quest'oggi, ho il grandissimo piacere di avere qui due ospiti d'eccezione Silvia e Michele di Mana Project Studio Benvenuti ragazzi, innanzitutto domanda classica e diritto, come state? Tutto bene? Per quindi grazie mille per ospitare le nostre carcasse. Sopra vabbè, sopravvivete, quindi non, non ancora carcasse, diciamo che siete... Siamo qui Aspire. ancora in forma fisica, quindi Questo per è ora tutto bene. Si sì, sì, vive, si vive, diciamo. Bene, bene, bene. <ride> Allora, um, penso che nel mondo del gioco di ruolo chiunque ci, ci segua non può non conoscere Mana Project Studio visto che ormai è uno dei nomi principali del gioco di ruolo sul panorama italiano e non solo italiano perché come ben sappiamo <ride> i loro prodotti sono anche ora da un po' anzi esportati anche all'estero e eh, direi che, se avete voglia, ragazzi, possiamo iniziare a farci una, una chiacchieratina. Parto con una domanda un po' insolita, che faccio però diritto a tutti. Ma, in quest'ultimo periodo, no? Avete... che avete fatto negli ultimi giorni? Avete mh, partecipato a qualche Kickstarter? Avete scritto qualcosa? Avete impaginato qualcos'altro? Così, state leggendo qualche manuale, qualche cosa, diteci un po'. Se potete sbilanciarvi, eh. dipende, dipende quanto tempo hai a disposizione, perché le nostre giornate sono molto lunghe. <ride> vedete voi, vedete voi, adesso non lo so. Regolatevi, abbiamo un'oretta, un'oretta e mezzo di, di chiacchierata. Vorrei farvi anche altre domande, quindi magari non lo so. <ride> Ti parlo della mia giornata a ritroso? Eh, poco prima di connettermi stavo vedendo uno spezzone di Army of the Dead Fantastico, Fantastico. e eh, Poco prima ero in magazzino a fare i pacchi Per i nostri carissimi clienti del nostro e-commerce e Poco prima stavamo impaginando eh, quello che rimane della produzione di Nightfall Che stiamo mandando in stampa in questi giorni E poco prima stavo dormendo tendenzialmente Perché sì. abbiamo fatto il giro il giorno era finito tu Silvia? Sì. i giorni si riassumono almeno nella mia vita è completamente devoluta a Nightfall eh, però di cui sono molto felice perché venerdì in realtà abbiamo fatto la prima release col core book, eh, carte incantesimo soundtrack pregenerati cioè insomma raga se volete giocare è ora di iniziare, italiano inglese su Drive Thru, È through, a quella mail Drive Thru, è stata veramente, esatto. veramente piacevole venerdì. Non male, mm. no, no, quindi la nostra vita è stata molto... Praticamente la mia è vai a dormire, ti svegli, night fell, vai a dormire, ti svegli, night fell. Ci ho messo tipo 15 giorni a fare un rewatch di Cowboy Bebop, quindi potete immaginare il tempo a disposizione era poco, però molto felice perché, insomma, vedo... Eh, feedback di vario genere di cui molti feedback positivi l'importante è insomma che quando si lavora tanto poi però ci sia anche del gioco dopo e Questo si possa importante. iniziare per Quindi colpa vostra scusami no dimmi pure no ma va tranquillo dimmi tu. No, dicevo per colpa vostra ho riniziato il rewatch di Cowboy Bebop anch'io ma ne parliamo Bravo, dopo dovuto. ne parliamo dopo ok allora ragazzi iniziamo facendo una un discorso su su mana project parliamo delle origini di mana project come è nata l'idea e anche il perché del nome che io conosco e diciamo sono rimasto un po di stucco quando me l'hanno raccontato allora il vuole, come... vuole vuole parlare prego eh. no attacca Mike che questa te la devi risolvere tu <ride> Come, come nasce l'idea in realtà da, da sempre, tra virgolette, e per sempre si intende probabilmente l'inizio della mia adolescenza quando ancora facevo, facevo finta di fare il pittore, organizzavo collettivi e quant'altro, ho sempre avuto questo sogno di creare eh, uno studio creativo, non lo chiamavo studio, prima si chiamava Crew, poi si è chiamato Collettivo, poi si è chiamata Factory, poi si è chiamata Masnada, però insomma c'era questa idea di unire delle teste e, e avere questa macchina di idee che, che tirasse fuori i progetti e quant'altro. Non tutti i progetti avevano senso, non tutti i progetti sono finiti bene purtroppo. Poi in realtà quando è diventato il momento di, di, di pagare l'affitto e quindi da sogno doveva diventare una realtà lavorativa eh, abbiamo un po' deciso con quelli che erano quelli che sono i nostri collaboratori di, di unirci e appunto e mettere in piedi questo studio che è poi diventato Mana Project eh, sul nome come tu ben sai in realtà eh, il nome nasce dalla necessità, nel senso che inizialmente eh, eravamo uno studio creativo, ancora prima ero un creativo e quindi facevo, eh, mi occupavo di architettura, mi occupavo di, di grafica editoriale, mi occupavo di allestimenti, eccetera, eccetera, e firmavo tutti i progetti con il mio logo MP, che erano le, le mie iniziali. Eh, fatto Journey to Ragnarok il Kickstarter eh, ancora lavoravo per uno studio di architettura mi è sembrata la cosa più naturale firmarlo con il solito logo MP quando poi però in realtà eh, questa appunto questa la struttura questa macchina è cresciuta mi sono reso conto che non mi piaceva più l'idea che fosse tutto eh, focussato concentrato sulla mia persona perché in realtà Posso fare da catalizzatore, ma eh, mana è l'unione di tante menti. Ogni lavoro è frutto della creatività di un sacco di persone, quindi che tutto girasse attorno al mio nome non, non mi stava più, mi stava stretto. E quindi abbiamo trovato qualcosa che avesse le stesse iniziali. <ride> Te la dico molto male. In realtà poi mana, in quanto nerd, è un termine che ci piace moltissimo. no? Mana è l'energia vitale la forza eh, sia l'eccellenza della precisione sia eh, la forza interiore che ti manda avanti project perché facciamo progetti e poi eh, perché sulla p è più difficile e studio perché alla fine eravamo diventati uno studio quindi da mp architetto è diventato una Project progettazione <ride> e il nome è una figata, quindi a me piace tantissimo, quindi complimenti. Bene, Attenzione. bene. E a proposito di MP, ma di preciso voi di che, di che cosa vi occupate dentro Mana Project Studio? Ancora non l'ho capito benissimo. Secondo me, sì, vi ho dato una risposta migliore della mia. Allora, prego, prego. Proprio perché... Guarda, Mana secondo me si addice perché se non avessimo il Mana tutte le cose che facciamo non riusciremmo. Allora, eh, noi ci occupiamo sì, sia di grafica, art Direction, eh, ci, ci occupiamo anche di progetti, progetti Kickstarter, quindi di accompagnare altri creatori, altre realtà eh, a far conoscere il loro lavoro, il frutto della loro passione e, e a riuscire anche a finanziarlo attraverso i giocatori, attraverso i sostenitori. Oltre quello ovviamente siamo una casa editrice, ci occupiamo di giochi di ruolo, non so se avete mai sentito o eh. giocato qualcuno dei nostri giochi, no, spero no. vivamente di sì. No, tu no, secondo me no, neanche... Sì, no. sai abbiamo fatto una linea di abbigliamento ma non so se la... No, no. No, non ti vedo preparata. Io ho solo Versace, quindi no. <ride> Ah, ecco mi sembra... <ride> No, no, ma eh, quindi facciamo moltissimi progetti e adesso poi Michele magari vi racconta anche qualcosa delle ultime cose che stiamo facendo anche come crowdfunding. Mm. Allora sì, dal punto di vista di puro marketing, eh, abbiamo iniziato ormai da un anno a collaborare con eh, Morgan Gabe in quello Perché che ha. Che in quello che sarà il, il Morgan Gab Project, lo chiamavo, <ride> dove in realtà ehm, più io come persona in questo momento che eh, mana come studio collabora per, eh, come incubatrice di progetti crowdfunding di, di giochi di ruolo per altri in questo momento abbiamo Arn, Argento Room REST9 che è un progetto che abbiamo lanciato ormai una settimana fa, non ho la concezione del tempo, quindi in realtà potrebbe essere ieri o qualche giorno fa. E... I giorni in Mana passano diversamente. È, è, tipo Il nostro studio è tipo i casino, no? non c'è sì. la luce del sole, perché non devi mai sapere se giorno è notte. <ride> tu devi solo stare a casa e andare fuori file. L'unica luce è quella del monitor. Esatto. esatto. Ma ci divertiamo anche, <ride> anche ogni tanto. Come tutti quelli che ci dicono: Ah, che bello, mi fai giocare ai tuoi giochi? No, io dico ancora sì. E basta. Questo è il progetto in corso. Di recente, anche se. Eh in quel momento senza il mio contributo il progetto più recente prima di Arne è stato quello di Cotra dei ragazzi di FAMBOL con cui collaboriamo anche per l'edizione inglese di... di Not The End e che salutiamo e che tra l'altro sta arrivando uh. <ride> spoiler di pro... Di pro... bella la pastina <ride> quella non ce l'ho e tra l'altro faccio uno spoilerone però lo devo preparare, quindi andate oltre. <ride> ok. Eh, beh, no, di, del progetto Kickstarter che state seguendo adesso di Argent Nova, ne ho parlato con i ragazzi, con diciamo con, con il gruppo ehm, degli ideatori, a, a, al, al um, Frily su a Swan Milano, mi è sembrato veramente un bel progetto, solido, carina l'idea. Non mi è dispiaciuto affatto, anzi direi proprio come idea, è, è proprio figa. Infatti ho anche visto che comunque il Kickstarter sta andando, sta andando bene, perché superato, è stato fondato e tutto, siete siamo, siamo andati anche oltre, quindi alla grandissima. Sì, sì. Molto felici, i ragazzi sono giovanissimi, sì, sì. super genuini, io li adoro, davvero. Sì. Loro lo sanno, stiamo, cer stiamo cercando di aiutarli in tutti i modi possibili perché davvero sono mossi da um, la forza che avevamo noi 5-6 anni fa <ride> la voglia anche che è quella dopo. La voglia anche. <ride> eccolo uh, ah, ah sì ne ho sentito eh. parlare che c'è stato questo cambio adesso veramente Una figo bello. molto belli, siamo super contenti Prenderò anche quelli, un... Prenderò anche quelli. Se, vuoi, se vuoi un inside joke sì, certo. Sono arrivati E come tu ben sai I token di Not The End Sono in questi sacchettoni E sono 10 di un colore 10 dell'altro Noi li abbiamo ordinati In questi bellissimi sacchetti Che sarebbero dovuti essere 10 di un colore 10 dell'altro E invece abbiamo un unico grosso sacchettone Con dentro 100.000 token Da dire a mano 100.000 da dividere a mano 100.000 <ride> Ma mis... spero per voi i colori mischiati Sì, ah. no, scusami 50.000 e 50.000 ok, ok, almeno quello Perdonami Almeno quello <ride> Una magra consolazione Voglio morire <ride> Intanto do il benvenuto a Romia e a Eric Urson Che si sono... ci hanno dato il follo Ciao ragazzi, grazie mille, grazie davvero e... Beh dai, comunque dai Sarà, sarà, sarà divertente immagino Molto divertente anche Affronteremo per... anche questa eh. Il bello della diretta Del fare i giochi C'è sempre qualche problema E noi fino adesso siamo riusciti ad affrontarli E affronteremo anche il dividere I, tochi, i, tochi, i token I token certosinamente <ride> <ride> I token, Ormai non voglio neanche to sapere che I è esistono. bello come diminutivo però eh. <ride> I, i tocchi di mana <ride> tocchi tocchi bello mi piace allora ragazzi parliamo dei continuiamo anzi il discorso sui giochi di ruolo eh, faccio un elenco giorni turagnarock storia l'imminente nightfall north Grimoire, not the end che tra l'altro è stato anche anche vinto il premio come miglior gioco ruolo dell'anno del 2020, la RPG Declaration of Intent ah. e il nuovissimo manuale di Seven Sinner che ha visto la luce proprio durante il Play Modena. Poi parleremo in dettaglio di alcuni di questi giochi, ma quello che volevo chiedervi è dove trovate l'ispirazione per, cioè, quella scintilla che dice, immagino che vi arriveranno più input, cioè, sarà un po', un po' di, di brainstorming, no? Delle idee sicuramente vi faranno cagare, tanto questo è normale perché è il, eh, vanno così, ed invece delle idee vi dicono, ah, cavolo che figata, facciamoci un gioco? Come, come vi vengono? Cosa deve esserci per convincervi a puntare sul sì. gioco, ecco. Allora, le idee migliori vengono quando non ne hai bisogno. Sempre. Nel... che Quando tu stai lavorando a qualcosa, ti viene l'illuminazione geniale per lavorare a qualcosa dopo. Se invece la cerchi perché in quel momento hai bisogno dell'idea geniale, non uscirà mai. Questo più o meno è un assunto <ride> per dire Seven Sinner è nata come un brainstorming, se vogliamo essere molto generosi con noi stessi, si può anche dire eh, blaterare con i cervelli sciolti che se ti pieghi ti colano dalle orecchie, tra eh, me, Silvia, Giuseppe e Chiara di Morgan Gave. Eravamo, non mi ricordo in quale circostanza, um, immaginati una riunione durata 4-5 ore con la gente che suda dagli occhi, e abbiamo iniziato a dire, ma... Quindi sette demoni, dei sette peccati capitali, con sette corone e sette cultisti, però coi sette demoni che se li uccidi ne esce uno finale grosso che è... Oh! E così è nato Silent Sinner, più o meno. Tendenzialmente. Figata. Anzi, ah, sì. doveva essere un Kickstarter, forse lo sarà ancora, questo non l'abbiamo ancora deciso per edizione inglese. Ah, ok e è nato dicendo beh, allora lo facciamo durare sette giorni con obiettivo 777 con i 777 e così è nato. Cioè proprio nella stanchezza più totale dove non mi ricordo se, se era un problema di logistica, un problema con era... stavamo risolvendo un problema e i nostri cervelli hanno cercato una via di fuga tendenzialmente. È stato aggrapparsi figata. al numero 7. che Adesso anche... cercheremo di brevettare a questo punto, perché se no basta. Questo numero, numero perfetto, tra l'altro. Quindi... Esatto. No, comunque le idee pazze sono importantissime. Quindi dategli retta, anche ognuno di noi penso che ce le abbia ogni tanto. Ogni tanto seguitele o segnatevele e prima o poi torneranno sempre utili. Sì, anche perché l'alternativa è l'idea che si dimentica per anni. Come è stato per Storia per Mirko che Andai. prima l'hai immaginata, poi ha iniziato a, a illustrare storia dei Magi e briganti, gli acchi d'eroi. Eh, poi ci siamo conosciuti. Abbiamo deciso di farci un gioco. Abbiamo iniziato a parlarne. Io lui ciao, e mio, Matteo. Matteo... Ciao Matteo, ciao Mirko. Ciao, Matteo, giusto. E... e alla fine sono tre anni di lavoro insieme. Quasi un anno e mezzo di lavoro lui da solo e quello invece è un progetto di quasi cinque anni prima di vedere la luce. Journey to Ragnarok è da quando ho 10 11 anni che sono intrippato di mitologia norrena, racconti fantasy che utilizzino la simbologia senza parlarne, quindi mantengono una sua filologia senza però definirla eccetera eccetera eccetera eccetera ho iniziato a metterlo dentro nelle mie sessioni di gioco nelle mie campagne, sempre più riferimenti dopo 15 anni di amore e passione per quella filosofia e per la cultura con il Rosso e Alex ci siamo guardati e abbiamo detto anzi, li ho guardati e ho detto facciamoci un gioco, loro prima mi hanno insultato e poi e invece è diventato un progettone quindi eh, dipende ci sono le idee che sono nel cassetto rimangono lì rimangono lì finché non è il momento giusto rimangono lì finché non le butti nel cestino perché capisci che ormai non ti servono più o le idee che ti arrivano nel momento sbagliato e le devi, lo devi fare lo devi fare in quel momento tipo non ti posso dire nulla però ieri la, ieri barra l'altro ieri potremmo aver messo giù le basi per un futuro progetto quando non dobbiamo farlo adesso perché stiamo finendo Night stiamo facendo Kawaii Bewall, stiamo pubblicando Not the End. Eppure c'è questa carica che no, che dobbiamo farlo in mente, questa idea la devo scrivere. Figata è il problema e... di fare un lavoro che ti piace. Questo, eh, dai, problema. Io la <ride> tra molte virgolette. No, non ci lamentiamo questo della creatività e. No, no. è... mm. Poi, diciamo, averla anche come professione, secondo me è fighissimo, ragazzi. Cioè, veramente... È una bella lavora. Eh? È vero, stavo, fatti, stavo per dirlo. Perché poi rischi anche che lobby che diventa lavoro, dopo, come ogni lavoro, uno inizia a essere un po' saturo, no? Perché tanto poi quello... Mm -hmm è normale c'è sempre questo rischio ma vi vedo comunque sulla buona strada perché la passione ma più che saturo rischi di diventare rompipalle con chi lo fa poi solo come hobby certo. perché tu ovviamente poi iperanalizzi tutto e Adesso i miei amici, i miei compagni di gioco hanno il terrore di vedervi sedere al tavolo perché puntualmente io sono lì che, che faccio i miei ragionamenti, le cose dico ah no ma qui allora, loro no, dicono no, no giochiamo io, sì avete ragione giochiamo e basta, tiriamo i dadi. Quindi scusate amici di una vita. Sì sì, scusate tutte le persone che abbiamo cercato di mordere al collo quando ci hanno chiesto di giocare a Journey Wagner dopo cinque anni che facciamo giocare a Journey Wagner. Grazie, eh, ma ucciderei. L'ultima volta che vi ho visto giocare a giorni, se non sbaglio, è stato alla Winter con... Giusto? C'era anch'io, quindi è stato... Non so se... Abbiamo... Non abbiamo giocato insieme, ho giocato con no, Enrica con Enrica hai giocato, sì, io non, non mi ha riscritto perché mi sembra che non... di non aver fatto in tempo con o qualcosa del genere. No, abbiamo <ride> giocato insieme la mattina con Rob, quella cosa con i dinosauri. La corsa dei velocità velocità. di Velociraptor, tanta che roba. Sono mio, divertito, conoscevo il, il mio Velociraptor Drag. Che era, mio... era, era quello magro, era. <ride> che l'ho lanciato alla fine. Esatto. Vabbè. Comunque, eh, intanto, ringrazio agli amici di Nodice dice Rold e Dungeon Filler per il follo. Ciao ragazzi. Io ho avuto il piacere di averli con me al tavolo quando li ho, ho portato Star Wars a Modena, sono stati splendidi, fantastici, mi sono divertito okay. un casino con loro. Intanto leggiamo qualche commento, eh, mm. cioè, Eric ci dice, le idee migliori vengono sul cesso, verissimo, <ride> questo è vero, è cioè, una massima ah. che è innegabile. Voi mi state vedendo dalla zizza la felpa in questo io in realtà sei un ba per sei. Che bello, grazie. E abbiamo fatto smontare la scena all'imbottito. <ride> per mantenere una parvenza di professionalità. Sì, sì, quello dietro è un green screen. Eh? <ride> ah, no, beh, beh, beh, ma comunque c'è una cosa, beh, è interessante. Enrica ci dice "Scusate, ma con 777 penso solo al televideo, sono vecchia". Quello è il punto. <ride> le stelling sai joke. Eh? mi ha fatto un po male no perché adesso io penserò solo no, a te scusa ma non ci avevi ancora pensato no però io che a furia di fare quei sigilli con quei 3 sette eh... no, però fa male ma è bellissima quindi grazie di questo assolutamente <ride> bene, bene bene bene eh... Passiamo, a, passiamo oltre, come dicevamo, Mana Project non si occupa solamente di pubblicare giochi di ruolo, ma vi occupate anche di graphic design, art direction e concept art e crowdfunding consulting. Tra i vostri collaboratori, tra i vostri clienti, no collaboratori, clienti, perché in questo caso sono clienti, abbiamo nomi del gioco di ruolo, sia italiano che, che mondiale, Need Games. Strana Cubicle 7 ciao ragazzi di The Games, Marchino, Nicola, Pedro, ciao a tutti, Cubicol7, Luxastra, che è diventato un, un fenomeno di massa qui da, qui da noi, qui in Italia, giustamente, e Onyx Pat, che per chi non sapesse chi è Onyx Pat, non è aggiornato, sono quei signori che adesso gestiscono il mondo di tenebra e fanno delle cose delle cose veramente fighe. Eh, moltissimi altri di, di, di clienti. Come nascono queste collaborazioni? Vi, come nasce il contatto con, con questi clienti? La maggior parte delle volte, poi immagino che ogni cliente avrà una sua... Tu Vuoi una risposta um, corporate o una risposta sincera? Io vorrei quella sincera, però o forse vorresti darle entrambe. Provvedi tu in quale ordine? La risposta corporate è che noi, com'è che era Silvia, non vendiamo sogni ma solida realtà. Wow. E vabbè, questo è un po' così. Sì, però dobbiamo comprarci uno slogan. Eh. Un po' riciclata, se posso, eh, un po'. No. <ride> E è, la... meglio, è meglio, our game your game. Guarda. Our game your game esatto. E la versione sincera è che in realtà io cerco di andare più ferie internazionali possibili. E vado a rompere le palle a tutte le persone che mostrano il fianco. Mi ci attacco con un cane rabbioso. Gli chiedo di, di far vedere il portfolio, di far vedere cosa possono fare. Mi dai un indirizzo così ti mando dei campioni. E insomma, cerchiamo di farci conoscere nella maniera più guerriglia possibile. Siamo dei tipetti sfacciati. Esatto. Ma è quello che deve essere fatto, ragazzi, secondo me è, è giusto così. Anche perché poi quando hai davanti la, la persona, no, secondo me molte cose vengono anche più facilmente. Infatti mi ricordo, Mike, che al Free RPG Day eri bello fresco perché avevi dormito parecchio, eri proprio riposato. Sì sì sì Eri arrivato... E sono tornato un giorno prima da Essen per essere con i ragazzi di, di Adventures Milano Perché in realtà possiamo dire quello che vogliamo ma siamo nati da lì Certo E ancora continua ad esserci a, eh, e, sì. e a organizzare eventi Lui, Noi siamo nati da lì e poi loro adesso sono cresciuti e Cavoli Io in primis non ho più l'energia di, di partecipare attivamente membro però sono le mie origini e quindi mi piace molto onorarle e, e darci e reciproco supporto cioè, ricordiamo che c'è imminente la adventurer con sì? che sta arrivando adesso a dicembre che sarà dal se non sbaglio dal 10 al 12 giusto sì. di dicembre noi sì. ci andremo Proverete... ah. Sì. Grande. Beh dai, abbiamo fatto e il bene. free RPG Day, ormai c'è quell'alberghetto in zona in zona che Beh. abbiamo trovato. Ma sai e... che secondo eh. me sei nel nostro, peraltro. Io, perché, sento... sia... perché chi, va, chi va lì va tut... noi estranei, noi non milanesi, non di Mediolanum, <ride> eh, delle terre oltre intorno, il Marico, no? Esatto, sì, del mondo <ride> oltre. No, Quando ci recoliamo in quel di Mediolanum, generalmente andiamo tutti in questa, nella stessa locanda stamberga per nottare. Quindi io la parte, ci ho trovato Solo per di Milano, però la mattina ci ho trovato il buon Roberto Rossi, seduto davanti all'albergo. Non sapevo che non sono nello stesso nostro albergo. Quindi ci ho trovato Rob. Ne trovi diversi a diverse ore del giorno e della notte, è un'esperienza <ride> un po' un'esperienza tutta da vivere, chi non è mai venuto venga perché è fantastico cioè, è un senso... po' tipo di no? quando vai a seconda dell'ora del giorno del notte che esatto sei, le persone diverse che si muovono Dungeon Filler ci dice toglierei lo slogan consulting dal, eh, slogan consulting dal curriculum ci dice lo slogan no, col to toglierei lo slogan consulting dal, dal, dal curriculum. Ah, eh, In ci riferimento sta, ci allo sta. slogan di prima makes sense, makes sense. <ride> sì. e poi poi ci chiedono se abbiamo l'abbonamento Flixbus Fabriano Milano. No, abbiamo purtroppo. No, abbiamo la macchina e anche qualche soldino diciamo, per la benza che viene speso, ma sempre con grande piacere. Ehm... Ok, no, beh, tornando al discorso di prima, quindi tantissime realtà che avete avuto come, come clienti, ma parliamo anche di qualcos'altro, di qualcosa che bolle in pentola e che avete annunciato. Parliamo di Spectrum. Ah. A voi la parola. Chi vuole iniziare? Allora, vuoi iniziare tu? Adiva di. Se no, allora, innanzitutto, secondo me, una delle cose importanti di Spectrum è questo team, questo dream team che abbiamo in questo momento uno dei nostri molti dream team eh, tra cui si annovera Marco Bucci, Andrea Felicioni Marco Fossato, Marta Pal Marco Fossati scusami Marco eh, Marta Palvarini, Cristiano Brignola e il buon Lorenzo che salutiamo tutti quanti e con questo team faremo insomma questo gioco stupendo che arriva un po' Eh, dalla mente del buon Marco e anche un po' dalla tra ispirazione nasce chi, ha... chi è fan di Omen Nomen e ha preso l'ultimo numero di Arcadia in cui c'era questo di Venti, questo Dadone che dava un'idea di, di questo urban fantasy, fantasy urban, adesso non possiamo eh, preannunciare troppo, eh, ha un'idea un po' di cosa andremo a fare. Ed è sicuramente un gioco che eh, secondo, me, cioè, secondo me è una figata pazzesca. Eh, cioè io ho già visto, abbiamo anche fatto vedere Modena, alcuni character, alcune cose, illustrazioni, alcuni concept. Sono molto molto interessanti eh, speriamo di introdurre tanti temi, tante possibilità di gioco insomma, che possano che possano attrarre e, e dare qualcosa in più, una nuova occasione di trovarsi insieme a giocare a tutti i giocatori in eh, sicuramente un'ambientazione che, cioè, non so, io non vedo, cioè, vorrei poterlo fare così ma purtroppo no. per le cose belle di qualità ci vuole tempo, ah, okay. eh, noi però sicuramente stiamo già lavorando, stiamo già... Eh, raccogliendo tutte le menti e tutti i vari piccoli tasselli che andranno a comporre questo grande mosaico adesso se Michele vuole raccontarvi qualcos'altro così io non indugio i spoiler eh, eh, e vengo catapultata via allora di sicuro Spectrum eh, mentre tra virgolette è un, è un lavoro più tradizionale ne all'apparenza nel senso che è un setting di quinta come quelli che siete abituati a vedere pubblicati da noi però allo stesso tempo la cura che ci stiamo mettendo nelle illustrazioni, nella scrittura, nella progettazione del manuale non solo come scrittura ma proprio come oggetto fisico e adesso non posso dire di più secondo me eh, potrebbe consistere veramente in un, in un level up nelle nostre pipeline di lavoro tra l'altro il team che ha citato prima Silvia è il team di scrittura e di progettazione sì. Al lavoro ci sono anche eh, Jacopo Camagni e Mauro Locci per la parte di eh, illustrazione Abbiamo già abbiamo iniziato a scriverlo, abbiamo già iniziato a illustrarlo Ma sarà lunga perché è un progetto molto ambizioso sì. e quindi... Dobbiamo capire quando sarà il momento giusto di lanciare il Kickstarter, il nostro obiettivo è il 2022, la metà del 2022, dobbiamo capire un po' come far centrare il nostro piano editoriale assieme a Kawaii Bebop, ovviamente, perché eh, mentre su Spectrum abbiamo totale controllo, nonostante eh, ci siano altri player coinvolti, perché ricordiamo Nomen Nomen il fumetto di Marco è edito da Panini in Italia, è edito da Image Comics in America e quindi non siamo l'unico player. Ma allo stesso tempo abbiamo molta più libertà rispetto a un cowboy bebop. Quindi dovremmo un po' capire quando fare cosa e come. Sono team diversi che ci stanno lavorando, è solo pro proprio una questione di piano editoriale per noi. Intanto, c'è lì che di là che si sta strappando i capelli perché lei è una fan incredibile, ah. di nome Nomen, quindi eh, eh. poi il fatto che mi dici che sarà un qualcosa di mai visto a livello grafico e tutto il resto, visto che i vostri prodotti per me sono il top a livello grafico, non so cosa aspettarmi. Sinceramente, cioè, noi cerchiamo sempre di crescere. Paura, cioè, paura vera? Quindi, no. beh il nostro, il nostro problema è che vogliamo sempre fare meglio, sempre fare di più, quindi ogni volta alziamo sempre di più l'asticella, no vi assicuro, Mike ha detto anche che è quinta, così non era lo spoiler brutto che facevo il illegalissimo, e, però siamo molto molto contenti, c'è molta carne sul fuoco, e, insieme anche alle lavorazioni di Cowboy, cowboy Bebop di cui... Se volete Mike magari vi racconta qualcosa. Sì, sì, adesso tra... Lo affrontiamo, lo affrontiamo, il discorso ce lo lasciamo quasi per ultimo. Per ci... ultimo, hai ragione, dobbiamo bello, farglielo soffrire. È bello io. croccante l'argomento. Non si può quindi... avere tutto subito. Molto croccante. Eh, vedi, no, io... non ci mancherebbe. sempre le tappe, è ter terribile. Allora, allora, allora, allora. Intanto... Uh, parliamo anche di un'altra cosa. Vi siete lanciati l'anno scorso in un progetto che io sinceramente da voi non mi sarei mai aspettato. Mi avete lasciato un po' di stucco, ma dopo il mio stucco si è trasformato in euforia e gioia perché i prodotti che avete proposto erano delle figate pazzesche e sto parlando di Elder Mythos, dei quali oggi sono in full... Uh, <ride> Diciamo, dove mi sono sbizzarrito tra, abbiamo preso diciamo, di tutto perché effettivamente sono chiusissime poi il tema, il tema dei, dei, dei, miti, dei, dei miti di Lovecraft è veramente centrato e come vi è venuta questa idea in mente di fare una, una linea di abbigliamento che è un qualcosa che ripeto da voi non mi sarei mai aspettato perché ovviamente vi occupate di tutt'altro no? fino a un po' di tempo fa adesso non più allora questo fa parte delle idee folli al momento sbagliato di cui parlavamo prima e non ti so dire perché abbiamo deciso di farlo Ok, se devo essere proprio sincero Vabbè. è una totale follia della quale non ci siamo ancora del tutto ripresi dalla spesa economica e dalla spesa di energie devo dire che la soddisfazione di andare a una fiera come Modena o anche a un evento come Free RPG Day e vedere una costellazione di eh, magliette, felpe, bandane di Aldermitos vale la notte insonne a capire come fare a stampare un'etichetta su del sì. tessuto <ride> voi, voi non potete capire è stato assolutamente pazzesco c'erano persone che si compravano la maglia noi avevamo lo stand vicino all'uscita all'esterno uscivano se la, se la mettevano la maglia del Dermitos la felpa appena comprata rientravano davanti allo stand con la maglia a un certo punto poi era una follia perché noi dello staff, e eh, comunque tutto il gruppo Mana aveva le magliette e il Dermitos, era pieno di magliette e il Dermitos, al terzo giorno completamente stanchi, cioè ormai se eri fuori dallo stand rischiavi di prendere della gente che non era di Mana, erano solo dei poverini che si erano comprati la maglietta, ma no, comunque è stato emozionante, bellissimo, è stato anche bello poter vestire tutti, in tutti i modi, con le felpe caldissime che ci sono state utili <ride> nel, nelle cene, nel freddo polare di... della Madena Serana. La delle taglie è un problema a cui, ammetto, non avevo pensato. E Cioè? Il... I manuali, tu hai un bancale, quel bancale pesa una tonnellata, due tonnellate, 500 kg, 20 kg, sono manuali. Prendi una qualsiasi scatola, vuoi un manuale? Yeah. Vieni. finito sulle taglie eh, e ricordiamo in, in commercio in questo momento c'è solo il modello linear tradizionale nel kickstarter avevamo anche il modello shankrato sì. quindi vuol dire che sono felpa maglietta linear maglietta shankrata per se non sbaglio 10 design diversi mm. ok e uno più più eh, dell'altro infatti gli, gli artisti hanno fatto un enorme lavoro tra l'altro noi che siamo sempre troppo ambiziosi qua lo posso dire abbiamo un sacco di immagini che non abbiamo ancora stampato mm. blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah. Uh. e che dobbiamo capire cosa so farne Ehm... le taglie vanno dalla S per quanto riguarda le magliette XS per quanto riguarda le felpe alla 5XL quindi a livello proprio di codice inventario sono 3 per 10 per circa 10 mm devo dire che a Modena avevamo lo stand che esplodeva perché giustamente di ogni prodotto, di ogni capo avevamo tutte le taglie di cui almeno uno o due pezzi prima di andarli a riprendere in magazzino e i ragazzi tra un po' li dovevamo nastrare al soffitto perché era tutto magliette, un mare di maglie io ricordo bene a Modena di, dietro al, al bancone le, le scatole impilate con tutte le maglie cioè e tu al colpo d'occhio riuscire a beccare un oggetto su 300 Cioè voglio una M di quel design, tu eh, hai 300 beh. diversi davanti, devi fare quello. Sì, sì, non è facile, non ammetto, mia diciamo ingenuità perché non voglio dire amenità. Non ci ho pensato. Cioè, mi sono sentito uno strozzo, <ride> <ride> non so. Comunque, ragazzi, per no. me sono, cioè, sono davvero fighissime. Io ho comprato tre magliette e una felpa. Ecco. E, diciamo, ci ho avuto seria crisi per scegliere i disegni, perché o me le compravo tutte, magari pian piano le, le recupererò, però, sai, sono lunghi, un attimino un po', un po anche un investimento <ride> e, e quindi ho avuto un po' di difficoltà a comprare a, comp a scegliere diciamo, i modelli perché sono tutti fighissimi tutti fighissimi quindi veramente una figata infatti la seconda domanda che volevo farti te la faccio tra un pochino perché intanto ci spariamo qualche, qualche commento Nodice eh, Rolled ci dicono una, una delle poche linee di abbigliamento a contenuto nerd che è anche esteticamente bella al di fuori del mondo nerd vero sono fighissimi grande, totale. Bravo. Sì, Infatti io, grazie mi... ragazzi. Per chi non c'è all'interno, secondo me, vista da fuori, neanche, neanche sempre, cioè, neanche dall'idea di un prodotto nerd. Cioè, ma è io quella ho... la cosa, è vero. Amici e parenti, allora, qualcuno magari eh, conosce Lovecraft, ma, pure, ma chiaro? Amici che non giocano né di ruolo né da tavolo, che le apprezzano moltissimo. Quindi questo sì, per me è un grande traguardo. Diciamo che è stato un progetto di immagine e di, non so se il termine è corretto, di movimento, più che un progetto a scopo di lucro, ecco, se vogliamo essere proprio espliciti. Okay. Non so se siamo, se siamo già rientrati nei costi che abbiamo avuto, In però... Mind però arrivare e vedere il fiume di, di Albermitos uh... no, fa e finito. ti, ti scatta io <ride> pensavo di essere uno dei pochi ad essermi la portata da, da, da casa la maglietta non la felpa perché era un caldo mortale a Modena <ride> quindi la felpa non può portarla <ride> per, per non... me che andavo in giro in felpa comunque mi serviva fai... un, un album Un'ambulanza fuori perché la, la, la eh, telpa sì. è bella, bella calda. Ah, è sì. è molto, è molto sì. E però neanche io mi aspettavo, sinceramente. Invece, come avete detto voi, c'era proprio una, una marea di, di persone con le, con le magliette. Quindi sono stato veramente contento. Adesso ti, ti stupirò come mi sono stupito io. Va. La tasca destra sì. ha un foro per far passare le cuffie. Ci avevo fatto caso, ci ho fatto caso sai che io ho urlato e sono tutte difettate sono tutte <ride> e poi Elena mi ha preso e mi fa oh ma sei scemo sono per gli auricolari non vedi che l'asola è cucita è cucita infatti <ride> <sei scemo. ride> momenti di panico, <ride> e del... panico e delirio a mano Sì, progestudio sì. ordinaria di... amministrazione. <ride> Andiamo avanti con i commenti. Riga cioè, <ride> ci dice, io de desideravo fortissimissimo una felpa della Miscatonic, infatti l'ha ottenuta. Quindi, Fantastica anche quella de de della Miscatonic. Eh, Donai Sarrold ci dice, d'altronde i ragni antichi vanno bene con tutto. Sì, è, è vero. è vero, raga. Bene su È come il nero, no? Che ci sta bene su tutto. Esatto. È, è quello. Enrica ci fa un'altra domanda Che poi vi sparerò anch'io Che barbaro incazzato Che salutiamo ci dice Che figata queste magliette Romia Sono bellissime prima o poi Una felpa me la prendo Eric ci dice la felpa la sto consumando Invece White ci dice Ho perso un punto sanità e <ride> Mi riallaccio Alla domanda invece che ha fatto Enrica Ma avete altri progetti simili? ci hai detto prima che hai altri design che allora se volete parlarne io no, non sono qui a tirarvi fuori Nightfell ha una fence falso interno del progetto sì. già di default molto bene e... Pissima, Ci stiamo lavorando sopra e sarà molto interessante per quanto riguarda il dermitos è ancora presto per dire sì, no, beh, forse? Mm -hmm. Una domanda, e dirò solo questa frase, che può voler dire tutto e nulla, una domanda che ci hanno fatto in molti è... Belle le magliette, ma dov'è il manuale? Boom! Wow! Però... Come dicevo prima, le idee sono tante, i cassetti sono molto profondi. E Una cosa che abbiamo annunciato, quindi non è un grosso spoiler, l'abbiamo annunciato... Credo solo sul canale della locale del Drago Rosso, non ne abbiamo parlato in giro, però è stato detto, quindi è sdoganato. Abbiamo acquisito la licenza di Cthulhu Tales. Mm gioco creativo di carte di Francesco Nepitelle e Marco Maggi bello e di primo o poi forse faremo una seconda edizione ma che figata il, il logo che abbiamo mostrato perché per ora abbiamo mostrato solo il logo apro e chiudo parentesi al momento esiste solo il logo eh, ha la stessa tipografia di Aldermithos Spettacolo. Bene, bene. Bene, bene, bene, spreco uh, le mani, andiamo ma lì. Sprego le mani. <ride> bene, sì, sì. ci dicono il bar Barbaro. Incazzato si dice: il manuale è cucito nella tasca sinistra delle felpe. Insieme, <ride> sotto il buco per, la... per gli amicolari. Allora, grazie, <ride> grazie. <ride> Però sarebbe una cosa immensa. Io ho quasi quasi una targhetta lunga 20 metri oh. della felpa col manuale dentro. Sta succedendo in uno di quei momenti. Come idea è bella, è geniale, forse non troppo pratica. È solo un... Sì, ma presenti... Siamo per l'amore. Hai presenti il One Page Dungeon? Sì, sì eh, beh, è vero, in effetti sì. Che lo spari sulla targa ogni... e lo stampi dentro. Per ogni design c'è una mini avventura correlata. Sì, oh. bella come idea invece, bellissima. Beh, dopo ne parliamo. Bella Silvia, infatti sì, allora, <ride> <ride> allora, andiamo avanti. Parliamo dell'ultimo uh, arrivato in casa Mana Project, parliamo di Seven Sinners, abbiamo detto prima qualche, qualche, qualche cosa, no? il 7, il numero ricorrente, com'è nata l'idea, come è stato il brainstorming del, del uh, nuovo manuale, ma ce lo siamo tutti ritrovati tra le mani durante Modena. Per me è stata una graditissima sorpresa, perché il manuale, ragazzi, è fighissimo cioè Veramente un manuale top. Non, no, beh, non ve lo dico proprio, cioè, non <ride> esatto. Il cuore ci diceva prima Silvia coreano. E... E... Parlateci un po' del. del, del... Del manuale sappiamo l'idea di come è nato, ma poi oltre all'idea dei sette peccati capitali, sette demoni, dei cultisti e tutto il resto, c'è un lavoro dietro che è enorme, disegni eccezionali, ma anche contenuti comunque fighissimi secondo me. E la, la cosa bella è che possono essere applicati a qualsiasi ambientazione, campagna o, o, o altro, quindi se si vuole dare un po' un tono horror dark diciamo, a, ai, ai propri setting... Sì, anche se si vuole dare anche un tono, eh, una cosa molto interessante che è emersa, adesso poi Michele vi racconterà in che tempi e perché proprio per Modena, tornando da tanto tempo che non ci vedevamo con i, i giocatori, con la gente dell'ambiente, tornando perché abbiamo voluto portare un manuale nuovo e cosa è costato in eh, termini anche di punti di sanità mentale appunto. Eh, però è anche interessante una cosa che è emersa: eh, il discorso di affrontare i peccati, ovvero portare eh, in gioco alcune cose, sette, magari sette in realtà, otto. Eh, ma l'ottavo, solo se, se avete il manuale, potete saperlo. E portare in gioco questi sette grandi temi che più o meno possono aver, entrare tra di loro eh, coinvolgersi tutta una serie di storie che possono dare una serie di spunti e anche capire come superarli anche con delle riflessioni interessanti, magari interpretando anche tipi di personaggi diversi. Ad esempio a Modena c'è stata tra le molte one shot estremamente interessanti, anche in una che mi sembra facesse il buon Alex, ehm, in cui dei bambini affrontavano l'invidia si trovavano ad affrontare il leviatano poi non in, non in qualità di bambini ma eh, bimbi che si addormentavano e si risvegliavano come eroi ed era molto interessante questa, questo discorso su cosa desideri cosa non desideri quindi può diventare il momento super horror mazzate da orbi che a me piace un, un casino cioè raga io ho il secchio di danni ci vado a nozze eh, oppure anche un momento magari facciamo un piccolo escursus su un tema che ci interessa dei sette o facciamo anche una cosa un po' così adatto comunque a, a varie interpretazioni questo ci è piaciuto molto poi diciamo che eh, con un comparto artistico di eccezione come Mirko e il Buon Domenico abbiamo spaccato tutto cioè basta aprirlo quel manuale secondo me non so, Mike, vi. Vi snocciola due nozioni, due cose, finta Beh, e auster, eh, quindi ce n'è per tutti, ragazzi. Sì, la, la provocazione, tra l'altro, oltre alla provocazione del prezzo, perché abbiamo lottato in tutti i modi per tenerlo a, a un prezzo che è veramente, non si basso. può non comprare. Dai, cioè, costa poco. È bello, cioè, sono dei contenuti fighissimi. Cioè, dai, è un manuale sì. proprio. Ma secondo te, dai, lo facciamo a 29.90? Sì, sì, dai, lo mandi in stampo. Senti, ma... Oh, lo mettiamo a 24.90? Dai, dai, sì, sì, sì. Oh, senti, ci ho, ho pensato, senti, facciamo stampo, lo mettiamo a 19.90. <ride> Io manuali di quel genere, diciamo, di diciamo quel numero di pagine così, l'ho pagati anche 50 euro, eh. Beh... No, no, nel senso che è ammirevole quello che avete fatto, perché è una, una cosa... È una in tutti i sensi, sia per il prezzo di copertina, sia per la componente meccanica, nel senso che eh, quinta E con OSR, quindi non vogliamo dirvi che il sistema che utilizzate non è importante, l'importante è giocare, eh? non ve lo stiamo dicendo, però... Insomma, <ride> si possono parlare più linguaggi, senza dover fare del fazionismo tra, tra edizioni. Questo è no, Esatto. Bravissimo. Dalla prima all'ultima, no? Esatto. Proprio il salto, proprio totale. L'importante è giocare e divertirsi, eh. Dai. Nasce da una provocazione, appunto, tra di noi, interna, come il side joke, ma anche come una provocazione al team di lavoro nel senso che ehm, inizialmente voleva essere non mi, se non mi ricordo male lanciato a Modena 2022 cioè doveva essere una un progetto per cui ci si lavorava nei, nei ritagli di tempo eccetera eccetera il progetto eh, un po' perché Marco, Marco e, e Andrea che si sono occupati della parte di, di scrittura erano cari che mi hanno detto: Senti, facciamo subito. Eh, così l'abbiamo fatto, così ce l'abbiamo. Eh, Marco Fossati alle meccaniche è una macchina da guerra, è tipo un panzer tedesco. Non lo fermo. È lui. un drago, gli dai un tema, ti spara fuori tutto quello che vuoi. Gio, senti, sì. una... eh, cosa ne dici di di fare questo progetto è la risposta è stata questo è il primo demone finito si sì. okay. <ride> lui e... immortale ciao Marco è totale avevamo pensato combinazione di far partire gli artisti in anticipo quindi eh, buon lavoro era stato fatto combinazione eh, Modena Play 21 21 sì, 21. Sì, 21. Eh, non si sapeva quando sarebbe stata se, si, eh, se ci sarebbe stata se quando perché a un certo punto la fiera c'è la fiera a settembre andiamo come mano a settembre perché in realtà a Modena abbiamo avuto il primo stand indipendente perché eravamo prima sempre stati ospiti da Need Games stand sciccosissimo tra l'altro eh, te l'ho già, già detto a Modena e a quel punto ho alzato il telefono e ho detto Silvia, questo è il primo progetto Seven Sinner è forse il tuo primo progetto editoriale con noi? Sì Do che, che hai seguito in pompa male Sì, mano. che ho seguito dal dall'inizio, dalla nascita in cui ho, ho macinato di più Sì, è stato il primo e ho detto, sì, sì, so che ci tieni molto, che vuoi fare le cose eh. <ride> regola d'arte lo capisco eh, perché lo capisco e dall'altra parte sento tipo un che cazzo vuoi una <ride> cosa del genere <ride> ma cioè, senti ma se invece di finirlo per febbraio no lo finissimo per luglio sì. ma siamo a luglio sì ma siamo al 5 di luglio se lo finissimo il 15 luglio sì, io ho tirato, penso, una catena di improperi incredibili e alla fine ho detto: Lo facciamo! Ciao! E l'abbiamo fatto! No, io felicissima alla fine era solo perché ci tenevo moltissimo e Mike lo sa anche a livello grafico che è una cosa. Io e Mike teniamo moltissimo sull'impaginato, avevamo 10-15 proposte di impaginato tra cui scegliere, eh, di cui ognuna avevo fatto delle varianti, anche Mike, quindi era proprio... Eh, per me era un po' una storia, storia d'amore, mi è venuta un attimo di pa paura di concretizzare così velocemente, ma in realtà sono stata molto felice anche perché con eh, un team molto preparato, tante cose pronte, eh, in realtà ce la siamo cavata e questo ha proprio dimostrato che se si lavora tutti insieme si può fare proprio un po' tutto e speriamo che... Non so, a me sembra che il gioco abbia... sia piaciuto, abbia reso felici tante persone. Molti ci chiedono di più. <ride> no, ma... Molti vorrebbero che fosse solo un assaggio questo Seven Sinners. Sei stato sì. molto bravo, sei sì. sì. stati molto bravi perché, ripeto, eh, il sì. manuale è venuto fuori meraviglioso, quindi complimenti ragazzi No, no ci teniamo eh... poi per me è un bimbo speciale, per Mike è uno dei tanti successi ovviamente eh... Beh, certo. però va, va benissimo così è anche il primissimo prodotto indipendente in Italia quindi in realtà figo. Ne, ci ridevamo sopra anche con, con Nicola di Elite Games che è la prima Modena Uh, di Divid Games fu nel 2017 con 7C sì. mentre la prima anzi no la prima mh, la prima fiera grossa importante mentre la prima importante di mana sempre Modena con 7C sempre il 7 di mezzo quindi, eh. <ride> e quindi si, si, non si chiude ma continua a girare il cerchio su se stesso spettacolo, ma infatti poi il manuale è un manuale che c'è scritto chiaramente a chiare lettere che tratta temi maturi e quindi è adatto ad un pubblico adulto, io però lo, lo, ho la mia copia, ne ho presa un'altra per il sedicenne di casa, gliel'ho regalata ed è impazzito, lui è uno che gioca a D&D con i suoi amici e considerate che Leggere le avventure, quelle già scritte, un po' sannoia così: tipo, due giorni dopo, tornati da, da, da Modena, mi fa, oh, ho letto tutto Seven Sindera è fighissimo! È una figata, ci sono delle, delle cose delle cose fantastiche, <ride> guarda qua, i cosi cultistici, è bellissimo, è bellissimo. Si è gasato tanto, quindi avete. Cioè. Ovviamente tratta temi forti da un certo punto di vista, però per un, per un sedicenne che. Ne vede molte di peggio Tanto tra amici online e tutto il resto eh, Avete anche beccato Comunque secondo me Una, una fetta di, di Pubblico non so se involontariamente Che non avevate magari ne nemmeno pensato All'inizio perché proprio perché ecco eh. È diretto a un pubblico più, più maturo ma non e solo che... Devo dire che eh, Grazie anche Al lavoro di Marta Palvarini, Che ormai per noi è una collaboratrice Grande. fondamentale eh, lei ci prende il lavoro e, e ce lo pulisce nel senso vero e proprio nel senso che oltre ovviamente a eh, cacciare typo ma, eh, nella maniera più brutale ma oltre a trovarci eventuali buchi di trama eh, errori di sintassi e quant'altro ci mette anche i triangolini gialli esatto dicendo ragazzi ma no ci cioè, avete scritto <ride> questa cosa no non percepite. No, aspetta, così sembra che la povera Marta sia l'inquisizione spagnola la allora, Marta prende i contenuti e ci aiuta ad esempio noi una cosa che teniamo molto è la dichiarazione di intenti il safer space tutte queste cose la Marta ci aiuta a prendere quello che sono i nostri contenuti e dare degli strumenti con cui trattarli bene dare degli strumenti che magari in molti casi sono già conosciuti e quindi in quel caso magari è un ripasso ma per tante persone possono essere spunti su come affrontare come fare quindi in realtà non, non limitiamo tanto la creatività e tutto, semplicemente impariamo a incanalarla in una maniera che possa essere chiara e che possa essere fruibile in una cosa che alla fine si chiama gioco di ruolo ricordiamoci sempre che c'è questa parola sì, sì. importante gioco ci aiuta a trattare tematiche come adesso tu molto complesse molto non voglio dire adulte ma mature eh, con eh, la giusta leggerezza la giusta finezza senza eh, saltare a gambi e piari con gli anfibi su nervi scoperti ma eh, trattando determinati temi più in profondità altri sorvolando eccetera eccetera devo dire che da quando abbiamo iniziato a collaborare con lei se non sbaglio il primo lavoro è stato North Grimoire addirittura dove si parlava appunto di carificazione rituale eh... lei ci ha dato molto una mano beh ci sono sì, anche su North War, ci sono alcune cose che sono forti Quel sì, prendi di... un coltello e inciditi questo simbolo esatto, su G.O. Esatto, sono... Ok, magari non lo scrivi così, Mike ok? Scusami. <ride> sì, magari lo scriviamo in questo modo. <ride> okay. manuale, tra l'altro, è anche quello fantastico. Infatti voglio iniziare una, una campagna con giorni eh, mischiata con tutta la, la, la magia di North Gilmar. Mi sa che il 2022 è l'anno buono per fare... Il per fare questo sì, sì, ma a parte che sono anch'io stra appassionato di mitologia norrena quindi sì. Sf diciamo a... sfondi una, una porta aperta bene ragazzi ehm, ci stiamo avviando verso la conclusione ma mi sono lasciato se mi permettete il termine la bomba per parlarne alla fine un annuncio che è stato dato circa un mesetto Fa ormai se non sbaglio, sì, era ottobre. Era, era lunedì di essen, quindi sì. Eh, era, era infatti, era è giusto. Era il lunedì prima del, del, del free RPG day Quindi, come tutti sapete, avete annunciato il gioco sì, di ruolo esattamente un mese fa. Un mese era l'11 di ottobre, perfetto avete Inizio. annunciato il gioco di ruolo di cowboy bebop un anime che io porto nel mio cuore perché mi ricordo diciamo, della mia gioventù quando ce li sparavamo penso molti altri come me sull'anime night di, di MTV che, che lo mandava insieme a altri grandi capolavori de, dell'animazione giapponese una, colla una collaborazione con Don't Panic Games e Fumble che a mio parere, ma non solo mio, leggendo in giro un po' di tutti, ha un po' sconvolto il mondo del gioco di ruolo in Italia. Ma perché principalmente un prodotto curato dagli italiani porterà un, un gioco di, di ruolo su un anime internazionale, famosissimo, quindi è stata proprio una, una bomba e sono stracontento per voi ma sono anche curioso vorrei farvi qualche domandina su questa cosa come cavolo avete fatto a mettervi in contatto con la sunrise inc per dar vita a un progetto del genere Cioè, a me non sarebbe neanche passato per l'anticamera del cervello una cosa del genere allora in realtà forse possiamo dirlo possiamo dirlo abbiamo barato Michele, interessante però. <ride> no, non è vero nel senso che um, noi abbiamo un partner che è Don Penny Games sì. che collabora con noi al progetto e Don Penny Games aveva eh, aveva già la licenza per fare il gioco da tavolo ah, ok quindi abbiamo fatto una partnership con loro, loro sono una casa editrice francese mm -hmm. che fa eh, giochi da tavolo e um, editoria più tradizionale nel senso hanno appena pubblicato se non sbaglio un libro su i gatti più importanti della cultura pop o pubblicazioni strane del genere che si sta aprendo a quello che è il mondo del gioco di ruolo e eh, appunto discutendo, parlando, eccetera, eccetera, abbiamo deciso di collaborare e fare insieme questo progetto. Quindi eh, loro ci fanno la tramite e noi facciamo il gioco, <ride> più o meno. Questo Figata. è, è l'arcano svelato. <ride> Figata. Anche perché eh, noi sapevamo che sarebbe stato complesso lavorare con un'approvazione giapponese, non immaginavo potesse essere così complesso, nelle tempistiche e nei criteri. Loro hanno proprio delle regole eh, che abbiamo studiato, perché spesso le licenze arrivano con dei manuali, che tu ti studi come utilizzare l'immaginario, quindi questo personaggio va abbinato a questa circostanza a questo tipo di immagine va trattata in questo modo eccetera eccetera ed è veramente molto complesso c'è da dire che allo stesso tempo la soddisfazione è notevole perché da grandi fan della serie ancora non l'abbiamo ben realizzato neanche noi secondo me anche i ragazzi di Fumble che si stanno occupando assieme a noi del della progettazione del sistema e dell'oggetto libro anche loro hanno... Io penso ah, che stavo messo. chiamando tutti i giorni Michele dicendogli ok ma quindi Cowboy Bebop lo annunciamo oggi, lo annunciamo oggi, yeah, perché io, io sapevo che nel momento che lo annunciavamo era quando lo facevamo veramente, cioè nel senso era tutto reale, diventava vero, quindi lui poverino si beccava a me che a tutte le ore del giorno e della notte, no perché Cowboy Bebop lo dobbiamo fare, lo dobbiamo fare, hai capito? E quindi c'è cioè, un'ansia incredibile poverino Beh, adesso. Eh. Poi l'abbiamo annunciato l'11 di ottobre, ma ci lavoriamo, boh, adesso non ti saprei dire esattamente da quanto, ma un anno, un anno e mezzo. Eh sì, e è stato potevo... anche dura tenerselo dentro. È stato veramente dura. Ma immagino, orribile cioè, quel segreto che non puoi raccontare quindi e tutti adesso a dire no perché dopo il successo di avatar vi siete tuffati a pesce sulla prima licenza no no è la prima. Eh, sarebbe anche bello prendere una licenza e dopo un mese annunciare il gioco e lavorarci eh. ma non è così è stato, è stato un po' una, un piccolo calvario dovuto, voluto va bene che sia stato così perché le cose vanno fatte bene con coscienza eh, però no ragazzi non si può comprare la licenza e annunciare il giorno dopo il gioco Sarebbe un Magno. sogno ma non è così Ma il tempo, scusate se scendo un po' nel dettaglio, le domande Il tempo che ci è voluto è perché avete dovuto convincerli della qualità del prodotto che avevate intenzione di, di pubblicare O perché sono giapponesi e e ragionano, diciamo, su schemi Buono. differenti rispetto a quelli di noi italiani. Di sicuro, di sicuro, secondo me, è molto più verso la seconda, nel senso che loro hanno dei protocolli di approvazione che non è dato sapere come funzionano realmente. Basti pensare che l'annuncio uh, dell'11 ottobre noi abbiamo richiesto l'approvazione, se non sbaglio, i primi di luglio. Mm. A metà agosto. Proprio dell'annuncio in sé, cioè annuncio quindi, mandato con parole, scritte, immagini e tutto. Avevamo già l'ok okay di fare il gioco, però se ti danno l'ok okay di fare il gioco, ma non ti danno l'ok okay di dire che stai facendo il gioco, il tuo stomaco... Frigge, beh, no? e dopo un mese, un mese e mezzo, quindi poco prima di Modena, che appunto il nostro obiettivo sarebbe stato quello di annunciarlo a Modena, ci arriva una mail dicendo: cambiate la prima frase del documento che ci avete mandato, documento di 10 pagine. Cosa vuol dire cambiare la prima fara? Cioè, non so come dire, no? Il tuo cervello esplode Perché dici, ok, ma tutto il resto Tutto il resto è ancora no, da vedere, Ma già ti sei fermato sulla prima, pagina che non va, sulla prima frase che non va bene oh, ma Va bene solo... E quindi questo E non abbiamo saputo più nulla Fino ai primi di ottobre Dove ci hanno detto Potete dirlo e quindi allora di sicuro sono eh, burocrazie completamente diverse io immagino una sorta di Shin se mi permetti la citazione <ride> con viaggi di, di signorine tacchi e 24 ore di pelle che portano le informazioni da un ufficio all'altro ma al di là di questa immagine colorita è eh, è molto complesso, di fatti l'unico modo che avevamo, per tornare alla, alla risposta alla tua domanda, è avere un tramite. Un tramite che li conosce, li conosce personalmente, perché eh, Don't Panic Games nasce da una realtà di localizzazione di prodotti giapponesi. Prima di essere una casa editrice era l'equivalente di una D-Night italiana, per dire in Francia. Quindi importava manga e anime e li localizzava. Quindi c'è proprio ah. una conoscenza personale Chiaro. che ci ha portato ad avere questo, questo ponte. Figata. Ci chiedono dalla chat, è vero che Claudio Serena si è tatuato la scritta Space Cowboy a tutte le spalle appena l'ha saputo? So. Ma credo che l'avesse tatuato già da prima. Da prima, perché è un bellissimo fan. Poi ci ho, ci ho parlato quando è il mese scorso, che è stato ospite qui su D4 Chiacchiere, ha, ha, ha, ha giusto detto qualcosina su, sul, sul gioco e comunque sì, l'ho sentito veramente, eh. diciamo, con i piedi per aria, come si dice <ride> a noi, era proprio felice. No, sono molto contento, loro sono molto... Sono molto bravi, molto scattanti, eh, sia come designer, sia come professionisti. Nel senso che noi, noi e i nostri partner siamo molto, molto esigenti, gli stiamo chiedendo tanto, ma secondo me quello che sta uscendo fuori è davvero notevole. Il nostro obiettivo è quello, diciamo, entro la fine dell'anno, giusto per fustigarsi di rilasciare il playtest quindi chi ecco si è iscritto discreto. tramite i vari iscritto presente poi riceverà tutti i materiali e inizieremo finalmente a giocarlo e potremo veramente finalmente far vedere qualcosa del, dell'immenso lavoro di questi anni poi oh, ragazzi, esatto. torno a dire, comunque cioè, è uno degli anime che è rimasto nell'immaginario collettivo, cioè nel senso... Eh. È... Cioè... No, no, è, infatti è un e... titolone, cioè... Poi ha fatto la nostra adolescenza, ha fatto... Cioè noi siamo, ci siamo cresciuti, quindi... sai cioè... C'è quella parte di, di fanboy che, che è accecata da, completamente. Quel periodo era Evangelion, Cowboy Bebop e Nuiash E Trigan, scusate, che c'erano i quattro no titoli super che... Però Cowboy Bebop ha sempre avuto quella. Diciamo quella... Non so, quel, quel, quel qualcosa che lo rendeva un po' più randagio rispetto agli altri, ma nella, nella, nella sua accezione positiva, nel senso che era un po, più, un po' più maturo probabilmente, meno visionario rispetto a Evangelion, che comunque vabbè, tutti conosciamo. Magari sono molte cose più introspettive. più sì. Senza eh. nulla togliere all'introspezione di Evangelion, che tutti conosciamo molto che bene, e a volte anche un po' eh. troppa per i miei gusti l'introspezione eh. introspezione di Evangelion, Cabo cioè. eh, Però... Vivo sicuramente spezza, e poi insomma. Eh, diciamo che è un buon esempio di come portare veramente il jazz anche nell'animazione nella narrazione perché quel modo un po' che sembra disordinato ma poi in realtà tutto un suo senso si chiude nelle ultime due note cioè per me l'ultimo minuto dell'ultima puntata è, cioè è letale ma come tanti mm. altri piccoli minuti all'interno di tutta la puntata che è tutta in un modo e poi all'improvviso cioè, infatti, è una cosa che a noi piacerebbe tanto poter tramandare. L'intuizione nel... geniale che, che deriva dall'elaborazione del nostro brief, ma che secondo me è stata eseguita in maniera impeccabile da, dai, dai Claudios È, è proprio riuscita a trasmettere questa meccanica jazz, passiamo il termine. Con un clock di gioco. Questa meccanica si chiamerà 3, 2, 1, let's jam. Figata. E sarà... sarà una sorta di clock delle sessioni. Come proprio un crescendo di, di una sessione jazz. E questo secondo me dà tanto tanto al sistema. Sono molto, molto curioso. Adesso, se mi dici che entro la fine dell'anno ci mettiamo le mani sopra, sono veramente. Se me l'avessi chiesto un mese fa, ti avrei detto tra un mese. Vabbè, eh, dai, è normale. Però, già il fatto che esca così presto il playtest, ragazzi, cioè. Eh... Non è male, eh? affatto. Sì, sì, sì ma poi dai, Poi adesso faccio solo una piccola puntualizzazione sperando che vada bene perché in realtà non lo sappiamo perché poi le trasposizioni come ben sappiamo di opere fantastiche eh, a volte purtroppo non, non, non soddisfano ma non parlo del gioco di ruolo parlo della, della serie della di che se adesso uscirà su su netflix direi che anche quello è interessante no? come come gancio ah, sì. per, uh, per il gioco di ruolo io, io spero sinceramente che venga fuori un bel prodotto da quello che ho visto a me è piaciuto tutto devo dire che io sono molto contento di quello che ho visto io. so che ci sono delle critiche a spada tratta lame affilate ma quella è l'internet però c'è cioè, che si sì, vede che, ta che tanto c'è cioè, no anche perché Cowboy Vivo è sempre stato molto light e scanzonato, no? Sì. Nonostante poi avesse un sacco di introspezione, eccetera. All'inizio. e dopo? Vabbè. Eh beh, <ride> madonna. <ride> Le mazzate. <ride> e quindi da, da subito pretendere che sia tutto serio, serioso, impegnato, conscious, eccetera. Non è, non è cowboy vivo No, infatti Ma perché il desiderio di guardarlo con, chi, con gli occhi di chi già conosce la storia di, Con gli occhi di già chi, chi già conosce quel che succederà A parte le magari, critiche più superficiali, l'aspetto dei personaggi, mille cose dico, Quando ci metti degli esseri umani reali cioè, e, Non sono infinite le possibilità però a parte quello, ogni tanto secondo me ci va anche quel desiderio di riscoprire, scoprire di nuovo, senza, senza voler chettare le critiche. La critica è una cosa che fa molto bene, che serve, se che parla. aiuta. Esatto, parlare discutere va sempre bene, però è anche giusto ricordarsi che eh, le cose ogni tanto, se si rifanno, se si prendono da un altro punto di vista... È anche giusto non considerare quello che già sappiamo, quello che già conosciamo, cioè io penso, ho finito il, re il millesimo rewatch perché ero in scimmia, terribile per qualsiasi cosa e cioè ogni volta è come la prima e dovrebbe essere così spesso, spero, speriamo che col gioco poi e anche con la serie a me alla fine intriga molto sono molto curiosa mi è piaciuta molto la sigla vederla in parallelo con quella originale mi ha, non lo so mi è un po' emozionata è stato un momento un po' un po', eh, un po teatro un po' appunto secondo me il cast è azzeccatissimo anche per Infatti. me è perfetto va per bene me... eh, l'unica su cui se li metti di fianco ci sono delle differenze ok e fei però siamo anche nel 2021, non esatto. puoi utilizzare una rappresentazione femminile del genere oggi. Esatto. Perché è anacronistica e siamo su Netflix, comunque. Ma infatti giustissimo così, ripeto, per me le carte in tavola ce le tutte. Sì, sì, sì. Poi, Accorgi... valuteremo quando effettivamente uscirà il prodotto... Alla massa, eh, questo, questo sì eh, ormai, eh, ormai manca poco, eh, esatto, sì Non so se, mi pare, verso il 20 di novembre, non sbaglio? Eh, una cosa del genere No, che questo mese esce di tutto Questo mese c'è un attimo un po' un, un casino in testa eh, Quindi non so, non, non ricordo bene Però mi sembra verso il so se, 23, 26, non lo so cioè, Non so perché ho in mente queste due date Molto curiosa, io sì, sì, assolutamente. vado 19 novembre, mi dice no Ah, 19, cacchio, quindi fra nove giorni, wow. Allora. Esatto, countdown. Wow, eccoci. È allora. iniziato peraltro. Quindi venerdì 19? Yes. Ah. Venerdì 19, bello, bello. Bene. Beh, intanto ragazzi, io vi sto tenendo più del, del dovuto, uh, però vi faccio un'ultima domandina proprio su Cowboy Bebop un po' abbiamo parlato diciamo, dell'ambientazione del, del gioco di per sé e tutto il resto ma volevo parlare un po' del, del regolamento cioè diciamo, diciamo del, della parte un po' più meccanica che fondamentalmente ci sarà dietro al gioco leggevo che si giocheranno dei cacciatori d'Italia dadi da 6 di, da di, da di colori differenti se non sbaglio qualche cosina in più. Poco, molto poco, anche perché già ti ho detto molto e tra un mese lasciamo il playtest. Certo, giusto. È una rielaborazione del framework di Not The End. Sì, sì. Quindi la, avremo una creazione del personaggio per, per tag, per keyphrase anzi per tag più che per key phrase e ci sarà questa è una parte su cui stiamo ancora stiamo, stanno ancora lavorando tanto ci sarà una componente di gambling figo è una delle parti che eh, appunto vogliamo riuscire a trasmettere oltre al jazz come ti ho già detto, oltre all'introspezione. e quindi qua eh, abbiamo il framework di not the end che è tanto sulla crescita psicologica e personale dei personaggi stiamo cercando di inserire quello che per noi è il terzo il terzo aspetto fondamentale di cowboy Beb, che è proprio l'azzardo quindi jazz azzardo e introspezione oltre a mazzate spaziali figata il ruolo della sorte esatto quella sensazione quando si tira il dado e speri che è deve essere aumentata almeno di 100 volte e speriamo di riuscirci bene Fico. poi già per un giocatore di ruolo esatto. il dado rappresenta un po' il fato no? il destino sì, è un esatto. po' direi che, che... La... siamo avvezzi alla sorte figata bene bene sono, sono impaziente sono proprio impaziente Rica ci dice Beh, a parte Eric, you, you're Gonna Carry That Weight, Romy ci dice 21 eh. no, Let's Hype. No. Giustamente, Let's Hype, Enrica, giusto. giusto? Se non tanto, voleva farsi un altro rewatch col gioco e con la serie. Mi si apre un mondo e aiuta ad immaginare i nostri futuri vicini alla serie. Quello è vero, sì. Quindi, quello ci aiuterà. Allora, ragazzi, siamo in addirittura d'arrivo. Vi faccio una domanda di rito: che faccio sempre a tutti quelli che vengono a fare due, un di quattro chiacchiere qui con noi. Parliamo in generale di giochi di ruolo. Mm. Quali sono i vostri giochi di ruolo preferiti e il perché? Elencatemi quanti, quanti volete, magari non 50, ecco. Eh, però... <ride> Lo so, ma sceg scegliene qualcuno, qualcuno. Allora, ti sparo qualche titolo a raffica, Vai. ma giusto? Non in ordine di... Di quanto mi piacciono, né in ordine cronologico di quando li ho giocati, ma solo in ordine in cui li vedo: Leggenda dei 5 Anelli, Vampire perché ha un grande posto Beh, nella libreria e nel cuore. E ti dirò la quinta edizione, a me piace moltissimo. Me, da morire perché abbassando il livello di potere non, è sei, cioè non, non, ti, non ti fa più giocare il superstar super... eh? eh. d'accordissimo ma giocare lo stronzo che deve capire come sopravvivere in un mondo oscuro e questa mi piace tantissimo d'accordissimo uh, beh nel, nello spettro Frealigan, Vesen, Alien e, e tutti gli altri uh, Beh, gioco ambientazione che adoro sistema che aborro Tultec ne parlai con Rosso sì che ecco, è, è, è, il il suo, la... è il suo Little Dirty Secret no? è... sì, sì. abbiamo fatto una campagna al fulmicotone con Andrea e questi sono quelli che ho giocato più di recente e quelli che in generale mi hanno lasciato di più, secondo me. Ovviamente eh, il B&D Quinta è ciò che mi ha riportato al gioco. Un aneddoto che abbiamo riportato su. Eh, nella prefazione di Journey è che in realtà, eh, quando era il 2015-16, io ero un po' uscito dal mondo del gioco di ruolo... Eh, perché, vabbè, lavoro, impegni, vita, eccetera, eccetera, e il rosso mi chiamò dicendo «Oh, la quinta iniziale figata, devi tornare a giocare!» E da lì è nato tutto, quindi la quinta, al di là del suo essere mainstream, al di là del, del poter essere un linguaggio universale che unisce una massa probabilmente mai vista prima dei giocatori, è quello... Che mi ha fatto tornare a giocare è quello che giocavamo nella pizzeria in quattro tavoli stronzi, come non c'era ancora Adventurers Milano. C'era l'Adventurers League Cernusco sul naviglio, avevamo <ride> tre tavoli ed e era: sì, sì, sì. Tu invece, Silvia, yeah. allora. Vabbè, a parte che Mike vi ha già snocciolato un po' di titoloni. Allora vi parlo un po'. Secondo me quello, quello che gioco adesso, che poi in realtà è quello che gioco sempre, che le cose un po' pazzerelle del momento per me sono sempre. Vabbè, Sì. Borg, eh, cioè Fissi. dai, non si può, eh, un gioco assurdo. Sì, io, io sì. amo con tutta me stessa, Ver eh, mazzate da orbi poi. Eh, fomenta molto il mio, il mio amore per il gioco, un po' pazzo, un po' di pancia, un po' di facciamolo, andiamo, spacchiamo tutto, eh, vediamo cosa succede, lo faccio proprio per vivere una roba che nella vita reale non esiste, eh, poi sicuramente Memento Mori per il mio lato horror eh, terribile, appassionato. E poi in questo momento molto interessante Troica mi è piaciuto sì. molto, vorrei giocarlo di più, Anche pretendo di dire Sì, anche quello un po' pazzerello, però pazzerello dove posso però tirare fuori il mio lato deficiente, sì, che è molto sì, importante, sì. Eh, ricordiamoci di divertirci anche, di sparare ogni tanto qualche stupidata, eh, se no ad esempio quello, le campagne adesso che sto giocando adesso, eh, inizio domenica, fabula ultima, Ah, okay. eh, del buon Ema eh, in cui speriamo di fare tante cose buone e belle abbiamo peraltro, avremo al tavolo per questa campagna due giocatori che non hanno mai giocato di ruolo quindi emozionatissimi di poter iniziare e poi in realtà beh, la, la, la campagna che doveva iniziare ma speriamo inizierà a breve che e, uh, il gioco che mi ha portato anche alla, a bussare alla porta di Mana Project Studio con, eh, eh, con le, le, le, le, le, il fulare e eh, il piattino è stato Journey to Ragnarok, di cui spero di fare una gran bella campagna incredibile, anche con l'ausilio. eh parlavamo prima del North Grimoire, cioè io cioè aneddoto stupido dopo che delle persone hanno visto il Nord Grimoire in casa mia adesso si vogliono tatuare i Galdrastafir e ho detto avete preso il gioco seriamente bra finché non se li fanno negli occhi va tutto bene lì non è colpa nostra no lì no, io non in mi assumo nessuno, responsabilità in carattere 6 c'è scritto che non ci, non ci assumiamo nessuna responsabilità non fatelo a casa No, per... Fatelo solo nel gioco Li capisco, io no, no. ho sotto il collo tatuato l'Igdrasil quindi... Perfetto, eh, ma anche È noi bello. direi che siamo sì, sì. siamo pronti bene bene, bene, bene ragazzi Bene, bene mi, fa... mi ha fatto davvero piacere fare questa chiacchierata con voi Infatti ci siamo dilungati, scusate noi, Grazie siamo siamo persi, siamo un po' dilungati rispetto alla tabella di marcia iniziale, direi che eh, per oggi è tutto, abbiamo fatto questa chiacchierata, intanto leggo i vari, vari commenti anche di gente fomentata come il nostro Presidente <ride> che salutiamo, Presidente salve, che ci dice uh, appena sentito l'annuncio mi sono buttato sul rewatch pesante che piacere beh, dai, eh. cioè, Grande. Com come non facile cioè, era... è così che si fa eh, eh. è, cioè, è proprio un invito scriviamo uh, tutti un rewatch istantaneo andate basta dopo questo eh, andate e riguardatevi cowboy vivo. Sì, per forza obbligatorio se no niente play test <ride> white ci dice ho la green devil face uh, sulla coscia vale <ride> Sì, dai, sì, dai, ce la facciamo. Per il resto, ragazzi, vi do un caloroso abbraccio, un grande saluto, grazie mille per uh, avermi aiutato in questa, in questa chiacchierata e sopportato in questa chiacchierata, siete stati davvero splendidi. Io come al solito vi auguro vi auguro delle cose fantastiche. Ma so che avete tutte le carte in tavola per portare avanti tutti i vostri progetti annunciati e non e ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito, ringrazio tutti quelli che ci hanno dato il follow e ci vediamo prossimamente per un'altra chiacchierata e anche del gioco di ruolo ciao a tutti ragazzi, grazie ciao grazie ciao,